che è stato anche alla base dell'articolo 4 della Costituzione che lei ha citato dove il lavoro, il diritto al lavoro viene introdotto tra i principi della Costituzione quindi anche una posizione, essendo i primi 11 articoli sui principi predominante rispetto al pareggio di bilancio introdotto da poco comunque nella seconda parte della Costituzione e non la prima e non dei principi, cosa che non poteva essere, che è la parte veramente interrogabile della Costituzione che forse a qualcuno dà fastidio perché comunque sulla base di quei principi, a meno che non definiamo completamente la nostra sovranità, possiamo ancora con un forte impulso politico sovvertire qualsiasi scelta che ci viene imposta e ancora ritrovare quelle energie per combattarci su determinate prospettive, determinati programmi. Però quello che è, è, oggi manca è il legame fra appunto visioni così importanti, così velocitamente pregnanti come la massima occupazione dal punto di vista della tutela e della proprietà della persona umana, quindi l'economia funzionale all'uomo e non l'uomo funzionale all'economia, perché invertendo questo rapporto poi l'uomo diventa funzionale per chi controlla l'economia e chi controlla l'economia. Nella storia lo è sempre stato così, e che ha più risorse rispetto a chi ne ha meno, certo? e così vengono meno le ambizioni della gran parte dei umani indipendentemente di un discorso di nazione. Di Oggi però, da tutta c'è un'omologazione totale: abbiamo una destra, una sinistra, anche dei partiti che contestano, ma nessuno più propone una determinata visione del mondo. Se noi torniamo indietro, io ho più di 40-42 anni, se tornassimo indietro di vent'anni, vent'anni vent fa nessuno poteva immaginare che più un partito di sinistra portasse una norma come il diceva. Vent'anni fa veniva visto come un attentato a cui si sarebbe reagito anche con le armi nelle piazze una minima modifica dello studio dei laboratori. Oggi lo studio dei laboratori è stato completamente stramotto da quello che è l'erede nominale del più uh, importante, del partito di sinistra del mondo occidentale, quando il mondo era diviso. Solo. Queste teorie economiche che hanno tutto il loro significato a me hanno colpito in particolar modo proprio per i risvolti della dimensione umana che includono, tuttavia non trovano giù un riferimento politico preciso, anzi a cui abbiamo esempio il Movimento 5 Stelle che è un nuovo movimento, per carità, ma non trovano uno statuto, a livello di statuto fondante, un, uh, uh, uno schema, un, un partito politico che si batta per questo, le porte e le di non hanno una voce, oggi è partiti lo stesso ma non è che più volte prima con loro di stampa, oggi non ci sono più, se pensiamo perché saltare, eh, però, cioè, eh, storico, che quindi ha fatto saltare le unità, però riconoscendo un quotidiano storico però lo so tempo ha fatto i loro è chiaro l'intento di mollare completamente un determinato pilone ideologico per abbracciare un altro in una prospettiva che non si capisce se è libera se è ma che funziona funzionale altri discorsi e questo discorso si correla anche alle modifiche costituzionali non solo in Italia ma negli altri paesi europei dove la rappresentatività viene sempre più svincolata dal corpo elettorale e si va via via avvicinando come riduzione del potere politico nazionale degli eletti è un accentramento del potere dal punto di vista decisionale in organismi autorevoli magari dal punto di vista curriculare dei loro componenti ma non elettivi l'Europa un esempio di questo non è l'Europa di Adenauer non è l'Europa di De Gasperi non è l'Europa di Schumann che dovrebbe essere un'unione pertinentemente politica e con la politica poi dare le direttive alle Comitato. siamo neanche al contrario c'è un apparato economico finanziario e c'è la politica che recepisce determinate decisioni come ineluttabili, come non modificabili. La nostra legge di stabilità, la nostra legge sicuramente comunitario è una legge obbligatoria, non è una legge che viene anche discussa, tant'è che la gran parte delle norme contenute in questa legislazione europea passano con la fiducia oggi. Vengono inserite finanziarie e passano direttamente con la fiducia. Allora io mi chiedo, perché eh, mh, se ha senso oggi i, i, i, ri, far rivivere la figura del partito politico come propositore di una visione per poi su questo concentrare la diffusione di certe e ovviamente di economica a, a, della nostra a società a, piuttosto che di diffondere di e sicuramente è un lavoro incomiabile perché voi state facendo la conoscenza di certi temi. Ma che poi a livello decisionale non hanno sbocchi, non hanno sbocchi perché hanno una rappresentanza un politica illimitata o comunque che può sì cavalcare un certo tema. Ma non si identifica con una visione in cui questo tema è preminente. Io ho fatto riferimento appunto a dei grandi uomini politici eh, del passato, del pensiero politico italiano, ma anche eh, europeo, che nella massima occupazione, eh, possiamo citare anche eh, eh, più che John Gerard Kennedy, Robert Kennedy, che nella, nella massima occupazione vedevano una visione eh, di sviluppo per l'umanità, e ovviamente dietro a questo c'è un discorso con l'economia che deve essere funzionale alla persona umana e non viceversa allo sviluppo c'era un discorso ideologico molto più profondo o più radicato, che oggi rimane storia, rimane lettura, rimane in di certi personaggi, ma non trova più radicamenti. Non essendo un esponente politico, anch'io mi chiedo perché questa, questa sfida non venga colta. Naturalmente non posso rispondere. Ti posso dire che il sentimento che pervade la collettività è che quei valori di cui hai parlato, che condivido in pieno, in qualche modo o non sono più presenti o se sono presenti vengono offuscati dalla, dalla percepita impossibilità di agire perché c'è questo substrato economico che si pensa che governi in qualche modo l'esistenza. Quindi il lavoro della nostra associazione è essenzialmente quello di eliminare questo substrato e come, come dicevo anche prima, quello di far comprendere che in realtà quei valori sono non solo possibili ma anche auspicabili, così come è possibile e auspicabile l'idea che tutti possano godere di un reddito e soprattutto di un posto di lavoro, anche perché poi eh, il reddito senza il posto di lavoro non ha la stessa impatto sociale in termini di uguaglianza, di appropriazione dei diritti di, parte, di sentirsi parte di una comunità che invece ha una massima occupazione quindi penso che il lavoro che noi facciamo sia essenziale soprattutto perché in qualche modo conferisce strumenti che consentono a tutti di poter affermare che invece un'alternativa è possibile e che non è più soltanto un relitto di un passato che non esiste più ma che anzi è l'unica strategia per far sì che il futuro sia possibile Speriamo che questo venga raccolto anche da chi vuole portare questa sfida in un ambito politico. Sono io. No, volevo dire condividere due cose. Una eh, riguarda la rinegoziazione del debito che viene proposto da chi oggi in RISS potrebbe vincere le elezioni in Grecia. Eh, perché loro non vogliono uscire dall'euro, ma parlano della rinegoziazione del loro debito, che permetterebbe di poter rimettere nella loro stessa economia, di solito attualmente escono dallo Stato per ripagare il debito, teniamo conto che anche in Italia noi questo debito esiste ed è un debito che ci costringe, ci costringe allo Stato 3,65 cioè miliardi, se non lo sbaglio, attualmente sono sbagliato città, di se dei... interessi. Sì, sì, di interessi, che fanno in qualche modo comunque a l'arbitro che tu hai indicato come settore privato, perché come per settore privato è lo stesso che acquista a parte di quel debito, ok? qui c'è un pochettino più complicato, è eh, quello specchietto, e eh, questo perché? Perché l'economia attuale è basata su presupposti che sono quelli che raccontava, adesso non, non conosco il nome della persona, ma prima si parlava del tipo del lavoro che viene legato sempre a un discorso di economia mentre le, voi parlate di economia per i cittadini il Movimento 5 Stelle cerca di parlare di economia per i cittadini che significa questo? significa che l'economia non deve essere più un concetto monetario ma un concetto etico cioè io non devo più pensare che il lavoro ha come fine quello di procacciarmi i soldi ma o di produrre un capitale ma ha interesse nel produrre uno stato migliore per lo stesso cittadino cioè noi non dobbiamo più pensare che il lavoro sia direttamente connesso a un fattore economico, ma deve essere connesso a un fattore etico, cioè al fatto che si deve avere uno lavorando o anche senza lavorare con quello che deve aver diritto a quelli che sono i beni comuni alla scuola, alla sanità cioè l'economia deve essere legata a questi aspetti, il lavoro Dare lavoro. Non è detto che il dare lavoro a tutti i sia possibile, in ogni caso anche chi oggi non accede al lavoro possa in qualche modo beneficiare di uno stato che è quello che gli deve essere garantito. Per cui l'idea del, del legare sempre il lavoro alla, al, al, al, al, alla moneta non sempre deve essere un processo giusto, Perché, non so se mi sono collegato bene. Sono assolutamente d'accordo, dirò di più che soltanto facendo in modo che la scarsità di capitale monetario che ci viene imposta in questo momento finisca, è possibile pervenire ad uno stato in cui, essendo la possibilità di lavorare disponibile per tutti e, e quindi di percepire reddito, il lavoro sia slegato da un contesto di sfruttamento, espropriazione e mera produzione di valore monetario. È naturale che esistano anche delle proposte che la, la scuola della teoria della moneta moderna fa e pone per arrivare a quell'obiettivo, che è quello della piena occupazione, perché come tu giustamente dicevi, è eh, praticamente impossibile che le sole decisioni del settore privato siano in grado di produrre lavoro per tutti. Proprio per questo è necessario che ci sia un soggetto pubblico che renda disponibile la capacità di lavorare per tutti, coloro che abbiano voglia e siano in grado di farlo. Una proposta, per esempio, che io trovo molto interessante è quella di piani di lavoro garantito. I piani di lavoro garantito funzionerebbero in questo modo in un paese che ha la capacità di emettere la propria moneta. Si offre a chi, chiunque sia in grado di lavorare e voglia di farlo un salario fisso ad una quantità variabile di lavoratori e la possibilità ulteriore sarebbe quella di, attraverso consultazioni con le comunità locali, a consentire al lavoratore anche di decidere in merito a cosa fare nell'ambito di una lista di cose possibili. Ciò consentirebbe in primo luogo di arrivare ad una piena occupazione senza che esistano dei conflitti dal lato salariale eccessivi per una fase iniziale, quindi poi si possa arrivare a spinte, inflazionistiche, esagerate e così via e al contempo consentirebbe anche proprio di conferire al lavoro quello di eh, valore di dignità umana prima di tutto, prima ancora e anzi assolutamente in una posizione di predominanza rispetto all'estrazione di valore è proprio se tutti sono in grado di accedere a quella capitale, a quel processo di approvvigionamento delle risorse, che il lavoro perde quella connotazione. E quindi ci cioè, auspichiamo che queste proposte vengano portate avanti e in qualche modo crescano. Quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo adesso, può fare adesso, può Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutte le persone che hanno collaborato e partecipato alla costruzione di questo evento. Vi ringrazio per la sua casella, Giacomo, auspico sempre una più fitta collaborazione tra il movimento e l'epica situazione per, evita, per i cittadini e vi ringrazio. Sì.